proviamo adesso a sostituire il ciclo while con il ciclo eh, che poi non è un ciclo con, ehm, con l'istruzione di controllo if quindi possiamo inserire qui nella condizione di controllo eh, la solita quindi finito uguale 1 e andare eh, cosa fa questa istruzione se, se è vero che finito uguale a 1 eseguirà le istruzioni che inserirò in questo ramo se invece è falsa eseguirà le istruzioni che sono in quest'altro ramo nel nostro caso succederà che il ramo di falso eh, le istruzioni da eseguire nel caso in cui finito non sia uguale a 1 non ci saranno perché sarà semplicemente di saltare qui e continuare e quindi invece dovremo andare a tagliare queste e a inserirle qua dentro ecco fatto eh, a questo punto possiamo togliere e tagliare via il ciclo while e eh, in questo modo funziona eh, esattamente come un ciclo while quindi in realtà eh, l'istruzione di controllo IF è più significativa nel momento in cui le istruzioni da eseguire siano diversificate a seconda del risultato di questo controllo questo in realtà è proprio un, un ciclo, però si può effettuare anche con l'istruzione eh, if lasciando vuoto il ramo eh, di falso. Vediamo come lo traduce in Python, quindi clicchiamo qui, allora if lo il ciclo if lo traduce in questo modo, andiamo a confrontare con come traduceva il ciclo while e vediamo che è del tutto uh, simile la differenza consiste semplicemente che qua c'è scritto uh, di confrontare finito con 1 e davanti c'è un if poi le istruzioni sono identiche così come qua diceva fino a che finito uh, si mantiene uguale a 1 esegui questa istruzione, altrimenti esci Per apprezzare meglio la traduzione in Python di if, eh, inseriamo un'istruzione anche eh, nel ramo eh, che viene eseguito nel caso in cui la condizione sia falsa. Quindi eh, inseriamo per esempio un'istruzione di output che scriva hai finito, diamo l'ok, okay. in questo modo quindi non abbiamo più un ramo vuoto, ma c'è anche l'istruzione alternativa eh, quando finito non è più uguale a 1. Vediamo la traduzione in python ed ecco qui che nel momento in cui abbiamo anche istruzioni che seguono eh, il ramo eh, della condizione falsa viene inserito un else quindi se finito eh, lo confronti con 1 e sono uguali esegui queste istruzioni altrimenti esegui quest'altra indentata e nel momento in cui si esce, invece, dal, da if abbiamo di nuovo l'indentazione eh, solita delle istruzioni principali non inserite, al, non nidificate all'interno di un ciclo o di un if.